Diamo il via a questa, boh non mi ricordo più quante ne abbiamo fatte di edizione del freelance camp perché ormai è il decimo anno, questa mille, millesima edizione del freelance camp in questa location inedita che ha messo eh, a test la nostra capacità, la nostra resilienza, la nostra capacità di gestire gli imprevisti Abbiamo, siamo passati dalla fatturazione elettronica, siamo passati dalle complicazioni del lockdown, siamo passati dal check-in del campeggio e questo ci fa onore perché insomma sono dieci anni che lavoriamo sulla resilienza, sulla capacità di adattamento e sulla gestione degli imprevisti e anche sulla pazienza e ne abbiamo sfruttato tutti i vantaggi. Eh, Benvenuti e benvenute al Freelance Camp uh, Romagna, il primo Freelance Camp dell'anno 2021-2022, quindi molti di voi e molte di voi hanno la tessera del club e quindi questo è il primo evento uh, della, di questo anno di club Freelance Camp in cui ci saranno tantissime cose, ci saranno un evento di formazione al mese, i nostri Zoom Club, eh, quest'anno con un programma che è veramente un corso a puntate per essere freelance migliori e ci saranno due edizioni online perché per la brutta stagione diciamo, non ci sentiamo di impegnarci eh, a rischiare di vederci dal vivo e poi non poterlo fare all'ultimo momento e ci sarà. Per chi è eh, socio, per chi è membro del club, a giugno la festa finale che sarà un altro freelance camping, quindi sempre in campeggio ma solo per le persone che sono dentro al club, quindi è una cosa ancora più divertente, ancora più, um, più amichevole e più bella, ma comunque... Eccoci oggi, per due giornate si alterneranno una serie di eh, talk tutti molto interessanti e come sempre naturalmente eh, mi è obbligo, ma anche un piacere per me, ringraziare eh, le aziende e le persone che eh, ci aiutano a realizzare tutto questo, quindi eh, i nostri sponsor innanzitutto Banca Etica che ci accompagna da diversi anni e che domani sarà insieme a noi per un uh, momento di discussione molto interessante sulla finanza per freelance, Siteground eh, che ci accompagna anche anche lui da tanti anni, ospita il nostro sito e supporta il freelance gap da tempo, Yoast eh, di cui abbiamo un nutrito drappello eh, in sala, e ne siamo molto felici Fabiana Palù che bravissima anche lei sponsorizza l'edizione del freelance camp da un pochino Copreno che ci fornisce gli utilissimi ombrellini con cui vi potete ombreggiare in questa mattina molto calda Grazie, grazie per l'ombra Copreno e poi eh, tutti eh, i cosiddetti sponsor tecnici che partecipano e contribuiscono alla gestione e all'organizzazione. Innanzitutto vorrei che applaudiste WinRiser, Deborah e Filippo che faranno le riprese e produrranno i video che andranno a documentare questa edizione, Roberto Pasini, Calamun, che produce tutte le grafiche del freelance camp, i nostri fotografi, Alessandro che vedete eccolo lì e domani ci sarà Jessica con noi e poi eh, diciamo ci sono eh, ovviamente tutte le persone dello staff di Digital Update che sono quelle che effettivamente lavorano perché io finalmente quest'anno sono riuscita a sbolognare a loro tutto il lavoro. <ride> grazie Silvia, Lara e Simone e grazie anche a Gianluca e fra un pochino sarà con noi anche Miriam, che insieme a me e Gianluca è stata la cofondatrice di questa esperienza, che devo dire, dopo dieci anni, continua ad andare avanti con grande soddisfazione, mi sembra, di tutti e di tutte, non solamente nostra.